Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostro come realizzare questo semplicissimo ma bellissimo poncho che io ho deciso di chiamare poncio sinfonia ad autunno all'inizio volevo chiamare colori d'autunno ma poi mi sono detta sinfonia rende meglio l'idea di questi colori che sono veramente dei colori autunnali e il filato che ho scelto è perfetto proprio per questo tipo di lavorazione il filato si tratta di, un fil di una lana bucle ed è il concerto color della Mistrico Filati uno dei filati nuovi di quest'anno ed è formato dal 46% lana merinos 38% poliammide, 16% microfib Ogni gomitolo da 100 grammi misura 120 metri ed è questo bel pallottone che, pallottolone che vedete qui nelle mie mani. Il colore che ho scelto io è lo 04, ma sul sito Uncinando dei filati, dove vi lascio il link, con i filati, di cui vi lascio il link in descrizione. Ci sono anche gli altri colori, tra cui un bellissimo sfumato grigio chiaro e grigio scuro, un rosso. Quindi li potete sbizzarrire. Io trovo però questo colore perfetto per un poncio o per fare una sciarpa o uno scaldacollo in stile autunno. Um, per quanto riguarda questa um, lavorazione, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con i ferri del numero 7 e l'uncinetto del numero 5. L'uncinetto mi è servito per rifinire il collo che mi era venuto un po' troppo largo e quindi l'ho rifinito con l'uncinetto e ho fatto 4 giri di maglie basse. La lavorazione è veramente semplice, si tratta solo di fare dei. Tutti i ferri ha diritto Proprio perché questo è il miglior modo per lavorare La lana blu -clay. Io non sono amante della lana blu e Ero molto indecisa se usarlo per il cappottino Che ho mente di fare i ferri Ed è per questo che ho deciso di fare questa creazione prima Ossia un semplice poncio Per poter vedere la resa di questo filato E devo dire che sono rimasta Piacevolmente sorpresa Avevo paura, il mio timore fosse che il bouclé Poi tendesse ad allargarsi a, a, Quindi a non fosse adatto per un cappottino E invece lavorando con i ferri 7 potete vedere come rimane ben compatto e infatti la striscia qui nonostante io non, ho fatto, alcun, non ho fatto alcun bordo resta bello lineare sia da questa parte che da quest'altra parte quindi è perfetto per il tipo di, ca di, eh, di cappottino e ferri che ho intenzione di lavorare io e poi essendo la lavorazione tutta a diritto anche chi è un esperta può lavorare questo tipo di filato anzi secondo me eh, vi aiuterà a rendere ancora ehm, a capire ancora di più come si lavorano determinati tipi di filati quando si hanno in mano i ferri Ah, quindi dicevo, lavorazione semplice per questo ehm, poncio che è una taglia S Mi raccomando, taglia M, ci vogliono tre gomitoli Taglia L, anche quattro eh, Soprattutto se non lo volete stretto come il mio Perché io ho intenzione di metterlo sopra delle giacchette Però se lo volete mettere so sopra dei cappotti o sopra dei giubbotti Vi conviene, anche se siete una taglia S, andare a prendere un gomitolo in più Quindi taglia M e taglia L, regolatevi un po' a seconda di quanto lo volete grande Il mio poncio è un rettangolo lungo 100 cm quindi per una taglia M secondo me dovete andare a fare almeno 130 cm per una taglia L 160-170 cm è un poncio semplice eh, la classica chiusura che si fa per i ponci per avere la punta avanti e la parte dietro lineare a cui poi si fa un semplice bordino quindi veramente non c'è nulla di complicato era giusto per farvi vedere come si lavora con i ferri e come viene la lavorazione ai ferri e i bellissimi colori sfumati di questo eh, filato detto ciò mi raccomando se lo le realizzate, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare Sperruzzare o potete taggarmi su Instagram presso Elsa Faccio o Uncinetando con i Filati se avete acquistato Filati o presso la merceria Coleti o sul sito Uncinetando con i Filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial allora, Buongiorno a tutti, per poter realizzare il nostro um, poncho io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mistrico Filati Linea Concerto Color che è un filato bouclé, è uh, 46% lana merino, 38% poliamide e 16% micofibra. Il colore che ho scelto io è lo 04 che ha questi colori sfumati dell'autunno. Vi dico già che io qui ho un piccolo campione, in realtà la lavorazione che andrete a fare non ha un multiplo, potete decidere voi quante quante maglie montare perché lavoreremo sempre solo in esclusivamente con eh, ferri a diritto questo perché la lavorazione con il blu che diciamo che non permette particolari tipi di punti essendo molto eh, avendo questa tipologia di filato e i punti comunque se facessimo qualche punto particolare non si noterebbe quindi preferisco lavorare tutto a diritto e fare quindi un poncio veramente molto semplice ma perché che, più che altro perché voglio mostrarvi com'è la sfumatura di questo filato e soprattutto eh, serve serva a me per capire eh, se va bene poi per utilizzarlo per lavorare un nuovo un, un cappottino mi piacerebbe tanto realizzare un cappottino con la lana bouclé. monterò allora io lavorerò con, un, con i ferri del numero 7 e vi dico già che qui ho poche maglie giusto per farvi vedere un attimo la lavorazione per farvi vedere che comunque si lavora bene anche se è un bouclé e eh, vi dico che io monterò in totale 45 maglie perché ho fatto comunque prima un campione e ho 45 e mi, permetteranno, mi permetteranno di avere il poncio largo 40 centimetri. Io farò un poncio quindi largo 40 centimetri andrò a lavorare in lunghezza. E naturalmente vi dirò alla fine quanti centimetri sono andata a lavorare in lunghezza. Quindi diciamo che io qui ho montato. Sulle 25 maglie e vi faccio vedere la lavorazione. Che vi ripeto è semplicissima. Andremo sempre solo a lavorare ferri a diritto. Quindi, questo è un filato è un perfetto da essere utilizzato anche chi alle prime armi, perché così eh, diciamo che diventa ancora più eh, pratica nel lavorare i ferri a diritto anche con filati un po' più particolari. Quindi io vado a lavorare tutte le maglie a diritto vedete come scivola bene il ferro non litico con il filato scivola veramente bene questo significa che il bucle è stato lavorato in maniera ottimale io entro dentro e vado a fare la mia maglia diritta entro dentro e vado a fare la mia maglia ditta quindi ripeto io lavorerò tutti i giri così vi ricordo che ho montato 45 maglie che voi potete montare quante maglie volete a seconda di quanto volete largo il poncio se lo volete molto largo quindi, quindi che scende parecchio che vi copre fino alla vita anche di più dovete andare a mettere più uh, maglie sicuramente se montate lo stesso numero di maglie uh, se siete una taglia più grande poi dovete fare più uh, più centimetri io credo che mi fermerò intorno penso ai 100 110 cm magari che taglia m deve andare a fare almeno 130 cm che taglia no 130 no forse 120 vanno anche bene o 130 dipende poi se la volete indossare sopra dei giubbotti se volete indossarla sopra dei giubbotti dovete farla molto più larga io intendo indossarla sopra dei, um, delle giacche quindi non ho non, non, non, quindi qualcosa di sottile quindi non ho bisogno di farla molto larga quindi regolatevi poi anche in questo per capire quanti centimetri dovete fare alla fine comunque io ripeto ho montato 45 catenelle lavorerò tutti i ferri a diritto vi farò sapere alla fine quanto è venuto lungo il mio rettangolo ho terminato di lavorare il mio rettangolo, mi è venuto lungo 100 centimetri e va bene perché non voglio un poncio grandissimo, voglio un poncio piccolo da usare soprattutto più anche come una sorta di coprispalle. E adesso andiamo a cucire, è venuto lungo un rettangolo, quindi io non faccio altro che andare a piegare il rettangolo e il lato corto cucirlo nel lato lungo sopra. Quindi ripeto, io ho il lungo rettangolo, lo piego a metà, prendo il bordo corto e lo vado a cucire in alto sul bordo lungo, in modo tale che qui si farà l'apertura per il collo e sotto l'apertura, la classica apertura, e la punta a V. Allora, una volta cucito, adesso vado a fare un bordo allo, scolo, allo, allo, allo scollo, eh, perché è troppo largo, quindi devo andare un po' a stringere, comunque vorrei creare un collo alto, sempre utilizzando il filato ehm, concerto, però eh, lavorerò con l'uncinetto del 5, quindi andremo a lavorare appunto con l'uncinetto, è semplicissimo, andremo a fare dei giri di maglie basse. Per fare questo io ho, ehm, ho rilegato, oh, vedete, ho usato il filo della cucitura per, per chiudere e eh, visto che il filo mi è andato in su, qui è dove ho finito la mia cucitura e qui lo scollo. Quindi ho legato di nuovo il gomitolo al filo in modo tale da continuare la lavorazione. Quindi io mi aggancio dove ho fatto la cucitura prendo il filo, mi alzo e vado a fare una catenella, che è la mia, una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Ora non è necessario dove andate a fare la maglia bassa, a seconda se dovete stringere, allargare o lasciare il collo così com'è. Io dovendo stringere, alterno, salto un po' le, ehm, ehm, come si dice, la parte sotto, quindi tipo qui potrei già fare una maglia bassa, ma la vado qui a fare dove ho la parte verde un po' più chiara. E continuo così a lavorare tutto il primo giro quindi vado a fare delle semplici maglie basse in questa maniera quindi vedete salto ops, ok e vado a lavorare delle semplici maglie basse Farò dei giri sempre di maglie basse ora eh, dovete tenere presente che la lavorazione verrà un po' difficile da vedere, ma diciamo che essendo un blu che anche se non siete precise. Quindi, anche se non riuscite a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, perché non riuscite a vedere, non, non vi preoccupate, l'importante è che se vedete che la lavorazione stringe troppo, magari dove avete fatto una maglia bassa, andate a rifare nella stessa maglia di base un'altra maglia bassa. Quindi non state lì a essere precisi: oddio non vedo, oddio non mi trovo, non vi preoccupate è blu clay, vedete non è che eh, c'è cioè anche da vicino vi posso assicurare che non si vedrà se voi avete fatto meno una maglia alta sopra una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi io continuo a lavorare in questa maniera e vi dirò alla fine quanti giri ho fatto perché comunque voglio un collo un po altino non troppo stretto perché non voglio una cosa troppo stretta però comunque vedete sto stringendo un po la lavorazione perché era troppo troppo larga quindi stringo un po la lavorazione e poi andrò a fare altri giri di maglie basse alla fine vi dirò quanti giri ho fatto eh, di maglie basse allora, alla fine io ho fatto quattro giri, ho terminato del tutto i due gomitoli. Io ho deciso di non aprire un terzo anche perché mi va bene averlo solo rifinito il collo, quindi non faccio altro. però, se voi lo volete più grande, state facendo una taglia S, dovete andare a comprare sicuramente una, un gomitolo in più. E comunque, io non farò nessun bordino né sotto né da nessuna parte perché, come potete vedere, la lavorazione mi è venuta bella dritta, quindi non c'è bisogno di andare a rifinire neanche sotto. Quindi, possiamo. A dire che il nostro semplice poncho con la lana blu che è terminato